oggi parliamo delle mascherine che in questi giorni stanno andando a ruba in italia a causa della, eh, del coronavirus e come saprete eh, come tutti ormai sanno dobbiamo stare a casa quindi mh, non uscite e aderite all'iniziativa io resto a casa e, mh, le mascherine nel mio lavoro le utilizzo tutti i giorni, sui cantieri li utilizziamo tutti i giorni. Gli operai li mettono tutti i giorni quando lavorano. Ce ne sono di diversi tipi, non sono tutte uguali e si eh, differenziano eh, in base a delle, a delle normative, eh, normative delle norme UNIEN, ehm, che sono la, la normativa 149-209. Che stabilisce quali mascherine siano monouso e quelle invece che sono riutilizzabili. Questa, ad esempio, che ho in mano. È una mascherina monouso perché c'è l'indicazione NR. NR significa che è una mascherina, che indica che le mascherine sono monouso, inoltre poi c'è una classificazione secondo la norma N529-205 che invece classifica le mascherine in base alla loro capacità di, diciamo così, di trattenere polviscolo piuttosto che piccole particelle la classificazione è una suddivisione in tre, in tre tipi cioè F FFP1, FFP2, FFP3. FFP significa Filtering Face Piece ovvero maschera che filtra e maschera filtrante. E, ed è eh, dalla FFP1, cioè questo tipo di mascherina qui, che viene utilizzata in edilizia. Eh, Generalmente è sufficiente, questo tipo di mascherina qui eh, è quella diciamo meno filtrante. Eh, andando, mano mano andando più avanti invece FFP2 o oh, FFP3 che è quella che invece pss, dovrebbe servire, eh, può, può servire per questo famoso coronavirus, cioè è la mascherina adatta per, eh, per i virus. Eh, quindi eh, se mh, dovete ricordate che queste mascherine non, eh, non, proteggono, dai, non proteggono dai gas, eh, ma quindi soltanto dalle, dalle polveri, dal pulviscolo e da piccole particelle che può essere anche la, la, appunto la, la saliva, eh, però non sono adatte alla. A, a proteggervi da, dai gas eh, per quelli ci sono altre, altre tipologie di, eh, di mascherine le mascherine possono essere morbide come questa oppure ce ne sono di, di professionali che hanno anche i filtri non so se l'avete mai vista hanno, hanno quei due eh, diciamo così bocchettoni di diverse ci sono di diversi tipi quelle hanno i filtri intercambiabili possono essere utilizzate per diversi per diversi usi e ricordatevi se se in questi giorni di eh, utilizzare il più possibile in Cina le utilizzano, eh, sono obbligatorie, obbligatorie tant'è che chi non ha la mascherina eh, può andare in prigione. Eh, è un po' come qui da noi: l'autocertificazione diciamo, per uscire. Eh, perché secondo loro eh, la mascherina comunque è un mezzo di contrasto alla all'evolversi um, all del, del contagio e, um, state a casa se potete e se non siete iscritti al canale iscrivetevi um, a Solubitura di Massimo Attanzi nei prossimi giorni ci saranno altri, eh, altri, altri video probabilmente sempre, sempre da casa perché in questi giorni non, uh, non sto uscendo non stiamo uscendo, non stiamo lavorando e quindi i video sono fatti così ehm, in casa.